Zombie apocalypse. buongiorno ragazze come state spero bene allora nuovo video che criccio dunque ehm, questo è un video che criccio appunto per parlare un po con voi eh, Insomma, volevo raccontare un po' di cose, non so neanche io da quale cominciare, ma vabbè. Poi se volete seguire mi seguite, se no vabbè. Comunque oggi e eh, tra poco dovrò prepararmi per andare eh, a farmi il vaccino, quindi vabbè dettagli. Questo video lo vedrete quando avrò fatto già il vaccino e niente. Uh, lo metto prima in privato e poi proprio quando avrò fatto il vaccino. Perché voglio evitare che. vabbè nulla. E niente, voglio evitare nulla, però non lo voglio dire perché. Niente, dunque, voi come state? Mm, come com sta andando la giornata? Ah, PS, PS, se mi ehm, vedete, tra virgolette, con la voce più bassa ho avuto un'eruzione, er un ovvero cosa vuol dire? Tanta tosse, tosse, tosse, tosse. Non è nulla di grave, però non so cosa mi è successo, ho poi mangiato due cioccolati e nonostante tutto mi sono dati di traverso, anche se ho mangiato masticando piano, vabbè, non si può sentire, non si può dire, però è la verità. Quindi, se ogni tanto mi sentirete tossire, perdonatemi, però eh, questo è quello, è quello che mi esce. Sperando di no che riesco a trattenere la. la, la come si dice là? La, la tosse però è così niente allora oggi sono così c'è un pantaleggings e più questa maglia che mi vedete addosso voi con il do, tipo dolce vita ma neanche non lo so è presa da degla e me l'ha presa mio zio comunque niente oggi dovevo pulire i vetri ma non è stato possibile perché no che non è stato possibile non ho avuto voglia, appunto lì, finito mia mamma non mi dirà tante ma pazienza anzi mio non mi dice niente, mi dice fai quello che vuoi fai quello che ti senti fare, basta che non mi rompi le palle. <ride> tutto semplicemente, niente, tutto semplice e niente, quindi eh, per Natale, prima di Natale mi devo fare la pure la ceretta Ragazze e ragazzi, non l'ho ancora detto. Io non so, mi devo scusare con voi se non dico mai ragazze e ragazzi. Ma no, so che all'ascolto ci sono anche ragazzi. Quindi, vabbè, ehm... e nulla. Quindi, cosa dirvi di bello? Ah, sì, eh, per Natale mi dovrò fare, forse prima di Natale, non lo so. La ceretta, total ceretta, corpo e, e viso, perché. È ne ho la necessità non posso stare con questa ombreggiatura dei baffi perché non è un bel vedere vabbè anche il mento che vedete che ci sono un sacco di peli anche lì sono peli ormonali ora ho capito vanno fatti con la ceretta non con la ceretta con la ceretta li faccio, faccio già con eh, la luce pulsata quindi vabbè io non me la sento farlo sempre con la ceretta cosa devo fare e niente quindi eh, sperando che non mi vado, che non, che non devo fare per forza la pulsata, la luce pulsata o il laser, perché non la posso fare, ho dei problemi di salute, quindi non mi conviene farla, già, e nulla, quindi eh, sono boh, pro contro la luce pulsata e pro contro la, il laser, non so neanche io cosa fare, boh, vabbè, e niente, quindi ragazze, ragazzi, ragazzi eh, ora lo dirò quasi sempre, non sempre però. Eh, ah, come bagno schiuma, sto utilizzando adesso il mantovani alla vaniglia, se non erro, sì, alla vaniglia, alla vaniglia e fior d'arancio può essere, non lo so. Poi, casomani, i prodotti finiti, di nuovo vi eh, recensirò. E nella skincare, non farò una skincare con voi, ma vi farò la review della mia skincare ehm, dei prodotti che uso generalmente quando mi devo fare la doccia. Ok, quindi ehm, ieri mi ho fatto la doccia. Mi ho applicato un olietto. Prima mi ho messo il balsamo, o oh, cos'era? No, lo shampoo, ma anche il balsamo dell'Elvivo. Poi mi ho messo un bello shampoo della Fructise Hydra Ricci e niente, e lì poi, oh, come si dice, ho massaggiato per un sacco di minutini fino a 60, perché io faccio sempre così, mi è stato insegnato sia da, mi è stato insegnato sia da mia madre che da mia nonna fare, a contare fino a 60, e così e voi direte ma che sciocchezza è, non è una sciocchezza ragazzi, voi penserete che è una sciocchezza, no, eh, è un modo di stimolare di più la testa, a rilassarsi sotto la doccia ma non solo quello anche per vedere quanto ci stai quanto il tuo um, come si dice la tua cute riesce a tenere ben bene il balsamo. sarà una stupidaggine non lo so ma è la verità niente quindi um, nulla a parte questo bello schiuma molto buono e mi è piaciuto quello della mantovania intendo dire anche quello, anche quello della Vidal è molto buono, comunque vi a la parte mantovani top top top top top. Già. Quindi um, shampoo della fructisa l'ho usato ieri, quello della, eh, quello della fructisa, appunto ai tracci, antiforfora sì, antiforfora, ma non sola, quello alla... ce n'è un frutto che non mi ricordo qual è. Sede? Quale qual sarà? Boh, non mi ricordo, no. Se, che sto dicendo. Vabbè, mm, non mi ricordo il, il nome. Vabbè, casomai vi metto qua da qualche parte. Se mi ricordo, non lo so. Il nome del prodotto, c'è cioè la foto del prodotto in cui vi sto recensendo. Vi sto dicendo qual è, se mi ricordo nel montaggio. Se no, casomai ve lo metto su Instagram. Seguitemi a proposito, ragazzi e ragazzi, su Instagram che eh, lì metto molte foto delle, dei miei prodottini che io recensisco qua su youtube ve me li, me li metto direttamente su instagram quindi oggi farò un sacco di foto e le metterò su instagram seguitemi lì perché lì metterò un paio di foto ah ho qui il mio account sotto l'info box il menu tendina c'ho uh, tutti i prodotti che, che non i prodotti che sto dicendo il profilo dei miei social network, ovvero Instagram, Facebook e TikTok, vabbè, in primo Instagram vi metto, l'altro non so se volete seguirmi, io vi metto per in, prime, per in primis Instagram col youtuber Melania trattino basso 8, comunque ehm, cosa vi stavo a dire? Vi metterò tutte le foto dei prodotti, eh, non vi metterò che sa che didascalia, descrittiva, però eh, almeno vi farò capire quanto mi piace, casomai caso mai metterò un cuoricino ad ogni foto che metto sotto nella scalia un cuoricino come per farvi capire quanto mi è piaciuto, se ve lo ricordo, speriamo di ricordarmelo perché sono un po', un po fusa <ride> e niente ehm, Cosa volevo dirvi? scusate se dico sempre e niente, da fastidio dire così e qualcuno mi ha detto addirittura, anzi mia nonna, oltre a mia nonna in primis Altri amici mi hanno detto, ma non te la scrivi le, cose, non te le te la scrivi le cose per YouTube. Io ci ho provato, ma c'è sempre una schifezza, quindi preferisco essere spontanea, e anche se non sono molto sciolta, me ne frego di avere visual iscritti. È vero, se ho più visual va benissimo, se ho più iscritti altrettanto, ma meglio poche ma, ma buone ragazze, fidatevi, perché io non voglio andare troppo alla credermi troppo chissà che, quindi dico... E anche se gli iscritti sono pochi, chi se ne è importante è avere eh, più video sul canale e intrattenere anche poco che riesce a intrattenere. Ehm, quindi stamattina sono andata a prendere i documenti per fare il vaccino, e poi sono andata dritta alla ASL per prendere i documenti per dare il consenso per fare il vaccino. E poi sono tornata a casa e mi ha fatto tanto che prima di tornare a casa, ho girato intorno a casa, ho girato tanto per fare un po' di giri allungare il giro di casa perché sempre faccio così e ho detto perché non faccio il giro di casa mia e poi mi ho pensato per quale motivo e, e, mi ho, e mi sono anche detta per il semplice motivo che okay, così almeno mi ascolto qualche musichetta in più qualche mix di musica in più e così ho fatto poi nel tornare a casa ho spento tutto e vabbè e poi ovviamente eccomi qua a fare il video per voi No, vi ho raccontato in breve, non la mia, che è la, la mia giornata, ma più che altro eh, per farvi capire che sono viva, che viva, nel senso nel modo di dire che eccomi a fare un video anche senza trascrivermi, trascrivermi, come si dice, vabbè, senza scrivermi niente eh, per YouTube. Oh, sto toccando il, il, il microfono e non va bene. Comunque sì ragazze, sto cercando di... Um, Fare meno video perché tra l'altro sono impegnata, però quando non sono impegnata ritengo che posso fare i video. Cioè, ah, se mi mette un po' con gli occhi un po' a volte strabichi o strabici, come si dice, è per questo motivo, perché sto per questo motivo, questo già sto dicendo qualcuno. Perché sono un po' stanca, ma il resto va tutto bene, a parte la tosse che mi stava prendendo prima. Niente ragazze, e ragazzi, adesso vi saluto perché mi, devo andare a pranzare, sono già le, le mezzogiorno e 6 minuti. Un bacio, un like, un commento qua sotto nella sezione carbattamente, ovviamente, commento, al le commenti, scusate, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao!